Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi e realizzato in esclusiva per il blog geraldopaterna.com. Oggi andiamo alla scoperta del fantastico mondo degli immobili commerciali e lo facciamo con Armando Vitali, fondatore e CEO di Area C1. Armando, bentrovato! trovato. Grazie, grazie. Un piacere averti a tutti. qui. Piacere, piacere mio, Gerardo, grazie di questo di quest invito, eh, speravo un po' di tempo fa che prima o poi avessi l'occasione di partecipare a questo format, perché mi è sempre piaciuto molto ti faccio i complimenti. Grazie, grazie, grazie, bene, bene, grazie mille. Grazie allora, ehm, l'altro modo quindi di fare immobiliare, no? Esatto. Aria C1 da quale idea nasce? e magari ci racconti un po' di backstage, delle persone che hai coinvolto in questo progetto che desta una certa curiosità. Assolutamente sì, diciamo che l'idea di creare un luogo dedicato a, a questo settore c'è sempre stata, eh, poi ci sono state una serie di contaminazioni esterne che comunque ho ricevuto durante il mio percorso. Io sono stato e sono tuttora un agente immobiliare nel settore commerciale, ho avuto un ruolo sindacale in Conf Commercio Roma, ho iniziato a fare formazione per, per FIMA, fino a quando poi ho deciso di provare a mettere a sistema questo progetto e di fondare un'accademia. Quindi la, la fase beta di Area C1 si chiamava impresa, è nata due anni fa, in quell'occasione tu mi insegni che poi le contaminazioni vere e più potenti sono quelle che sta, scaturiscono dal, dall'unione delle anime con, e delle menti con altre persone, quindi ho unito la mia esperienza con quella di due persone che nell'occasione dell'Accademia eh, ho conosciuto un pochino meglio, quindi sono i miei due co-founder Pasquale Fuda conosciutissimo nell'ambito immobiliare, eh, esperto, ciao Pasquale, esperto di ecco, Procter, ciao, sì. ciao Pasquale e Gianluca Lo Stimolo ah, Gianluca Lo Stimolo, un grande esperto di, di comunicazione, uno dei brand identity, esatto, ecco, uno dei massimi brand, esperti sì, di personal branding in Italia. Ecco quindi l'unione eh, delle nostre rispettive contaminazioni ha portato poi alla creazione di questo hub. Abbiamo, a cui abbiamo dato il nome di Area C1, peraltro sappi che bene, C1, suona eh, bene, certo. in realtà è nato da uno scherzo, cioè dopo sette mesi di prove, quasi di frustrazione, perché non riuscivamo a trovare o il nome giusto o quello libero, quasi per scherzo, un giorno abbiamo detto, vabbè, chiamiamola l'Area C1, eh, ma sì, ma dai, ma ti pare, abbiamo metabolizzato un secondo e abbiamo detto, Area C1, l'altro mondo dell'immobiliare, è perfetto. Perché... Con Area 51. Esatto, e... Area 51, quindi, quindi ci sentiamo un po' misterioso. gli extraterrestri di questo mondo. <ride> sì, sì, esatto, sì. esatto. Allora, immobili commerciali, un mercato di nicchia eh, ma con grandi potenzialità. Eh, ci dai qualche numero per capire insomma, quanto è scalabile questo business? Sì, e parto da un numero che di per sé non dice nulla, cioè parliamo comunque del 20% del mercato immobiliare, ma il riverbero che questo 20% ha su tutto l'intero sistema, non solo immobiliare, ma sistema paese, mi fa pensare al principio di Pareto, cioè dove il 20% in realtà poi influisce sull'80% dei risultati. Ecco, il 20% di questo mercato influisce sul restante 80%. Abbiamo circa ogni anno 23 miliardi di euro di fatturato, questo molti non lo sanno, ci sono circa 3 milioni di immobili che hanno un affaccio su strada in Italia ed è una, è una particolarità tutta nostra, cioè è nettamente la più alta densità commerciale in Europa, e la nostra. Con un'ulteriore particolarità, il fenomeno delle locazioni commerciali, sì. cioè su 3 milioni di immobili su strada l'80% è gestito da una locazione commerciale e una locazione commerciale mediamente genera tre volte il fatturato in termini di provvigioni, perché parliamo comunque ci rivolgiamo ad agenti certo. immobiliari, rispetto ad una locazione residenziale e solo il 2% degli agenti immobiliari italiani o delle agenzie opera specificamente in questo settore ecco perché a noi piace chiamarlo sulla base di questi pochissimi numeri che abbiamo dato un vero e proprio diciamo, blu di, di mercato Ok, quindi agenti immobiliari, cosa manca secondo te all'agente immobiliare per lavorare con profitto in questo mercato? Allora potrei dire una cosa banale, e potrei parlare di formazione ma è un termine abusato secondo me manca poco non manca molto, manca informazione più che informazione, perché spesso si ha una percezione di questo mercato che possa essere eh, difficile o in crisi. Non è così e lo registrano, lo validano i numeri che ti ho fondamentalmente appena dato, perciò manca informazione, manca consapevolezza, manca quel pizzico di coraggio per uscire dalla resistenza al cambiamento ed entrare in un mercato che oggettivamente offre uno spazio inesplorato perché siamo un po' tutti abbarbicati su quello che è il mercato residenziale, sì, che è l'Oceano rosso, però, sì. e invece in quest'altro mondo dell'immobiliare un po' di informazione in più, un po' di coraggio in più nel dare un'occhiatina e in realtà poi i risultati, la voglia, anche il, il piacere di occuparsi di una, di una locazione residenziale, di vedere un negozio aperto, di vedere in qualche modo il tessuto sociale che... Eh, si, si ravviva anche in un pezzettino piccolo di marciapiede unito a quelli che sono oggettivamente e mediamente dei guadagni maggiori perché questi sono registrati, le locazioni commerciali rendono di più, le vendite immobiliari fondamentalmente nel settore commerciale rendono di più ecco manca poco, solo l'interesse e la curiosità di andare oltre e vedere cosa c'è nell'altro mondo dell'immobiliare okay. Prima parlavi eh, di tanti eh, immobili affacciati su strada, quindi parliamo di commercio tradizionale a cui siamo abituati. Eh, il commercio digitale, che sì. dire, è, è esploso, no? un po' complice la pandemia, forse è anche il naturale andare delle cose, no? eh, pensi che in qualche modo possa uh, ridurre ecco, l'appetibilità dell'attività commerciale su strada e quindi di riflesso rendere meno appetibili gli immobili commerciali? in realtà è un paradosso ma la può avvalorare perché e riprendiamo qualche numero in realtà molti non sanno che ancora oggi l'incidenza del fatturato del commercio e dei servizi online in italia non raggiunge l'11 del totale e, ed è già in piedi da vent'anni quindi è chiaro che è un fenomeno inarrestabile che in qualche modo continuerà a prendere fette di mercato ma, ma il, il negozio fisico ha a che fare con la tridimensionalità noi sì. siamo esseri tridimensionali perciò in realtà ci sarà sempre uno spazio importante per chi vuole fare impresa fisica, anzi in realtà il futuro non è più nemmeno tanto distinguere un canale o l'altro si parla già adesso di strategia omnicanale perché chi vuole fare oggi impresa su strada non può prescindere né da uno né certo. dall'altro con un'ulteriore particolarità chi fa web, chi fa commercio elettronico già da qualche anno invece sta cercando di diventare negozio fisico, quindi sì, dal vera, web vera. finiscono sulla strada e quindi chi ha in questo momento un vantaggio competitivo ce l'ha chi l'impresa su strada in qualche modo già la vive, già la sente più sua e già la fa. Certo, è vero. Riflettevo proprio leggendo pochi giorni fa che per esempio eh, a Manhattan eh, stanno eh, affittando tantissimi uffici alle società che si occupano di criptovalute, peraltro, ah, ecco, quindi devi. proprio società digitali al 100% che però hanno bisogno in ogni caso diciamo, di, una presenza, di una presenza fisica. Quindi sì, sì il discorso che tu fai assolutamente ha senso e mi trova eh, concordi. Quindi qual è la proposta di area C1? per gli agenti immobiliari e come farla a contattarli? Area C1 parte da una mission, che è quella di contribuire al rinascimento del commercio su strada, ma vuole allo stesso tempo formare degli agenti immobiliari, dandogli una vera e propria linea di business. Quindi all'interno di quello che a me oggi piace chiamarlo uno scrigno, eh, di strumenti che possono essere anche così golosi noi abbiamo creato un'accademia di tutto rispetto e anche in quel caso è forse la prima in Italia con un, uh, un team, una squadra di docenti di riconosciuto livello nazionale quindi accademia formativa, un software gestionale con MLS customizzato e vestito su misura per il nostro settore altro unicum perché tutti mm -hmm. i gestionali sono un po' orientati nel settore residenziale eh, sì, sì. un valutatore cioè siamo i primi a mettere sul mercato un software di valutazione con un nostro algoritmo proprietario per cercare di identificare al meglio qualsiasi, il prezzo di qualsiasi locale commerciale in Italia lasciando però l'ultimo miglio della, della valutazione, altrimenti non saremmo anche fisici. Sì. All'agente immobiliare che opportunamente formato da noi riesce a dare l'ultima parola su quello che è il, il valore di un negozio un database di contratti scritture e modelli che copra tutta la gamma di situazioni che possano capitare in una locazione commerciale in una cessione d'azienda eccetera eccetera fino ad arrivare ad un sistema di ingaggio piuttosto innovativo che permetta anche all'abbonato della nostra piattaforma di acquisire nuovi clienti quindi tutto in un unico luogo. Abbiamo cercato di far convergere tutti questi servizi in un posto dove, se vuoi, crearti una linea di business alternativa o complementare, perché non si tratta solo di abbandonare quello che è il sì, tuo sì. mercato di riferimento, di la, la trovano. Eh, ci possono trovare i nostri colleghi eh, su, su internet. Abbiamo il nostro sito web che è www.areac1.it siamo presenti sui principali social network quindi LinkedIn, Instagram e Facebook sempre con il nome Aria C1 l'altro mondo dell'immobiliare se volessero comunque chiedere informazioni supplementari possono scriverci a infochiocciolaareac1.it peraltro c'è un contenuto gratuito che abbiamo redatto insieme che spiega ancora meglio nel dettaglio perché è utile, opportuna, importante e può essere fruttuoso puntare al mondo degli immobili commerciali Bene Armando, insomma noi seguiremo con grande attenzione questo percorso, ti facciamo un grande in bocca al lupo a te e agli altri founder ovviamente e comunque tutto ciò che è nuovo e stimolante, apre opportunità, finestre, dobbiamo restare curiosi e questa sicuramente è sicuramente un'attività, un un'iniziativa che merita di essere seguita. Quindi in bocca al lupo, ti Vedi. rivolgo qui sullo sgabello, tra qualche mese ci racconti no, i, vari, i vari accadimenti. Volentieri, grazie Gerardo. Ringrazio di nuovo anche i miei soci che mi hanno accompagnato comunque in questo progetto che sta solo per partire, quindi ne vedremo delle belle. Ma grazie ancora di nuovo anche grazie a te. Gerardo dell'opportunità. Grazie a te. Grazie a tutti. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare, vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo lo sgabello chiocciola gerardopaterna.com. Al prossimo video.